Ciao mannaggia, in questo video ti spiego la tecnica con la quale sono passato dall'essere un campione del lo faccio dopo tanto tempo, rimandando così ogni singola attività importante alla mia vita al domani, in un quasi sempre ninja della produttività. Piccolo spoiler, parleremo di pomodori. Let's go! Silvio è una persona normale, si sveglia, fa il pieno di caffeina e si cimenta nella giungla del lavoro. Nella scrivania trova un promemoria del giorno prima, nel quale ricorda a se stesso che deve completare quell'attività importante ma noiosa e difficile. Silvio quindi alle nove, senza batter ciglio, inizia a lavorare motivato più che mai finché non porta a termine l'obiettivo. <ride> mm. Sai che prima di iniziare rispondo il gruppo di amici e magari domani vogliono andare a quel posto nuovo che hanno aperto qua vicino Come si chiama? Mara? Sì, sì, sì, quel pub, sì Aspetta un attimo, mando il messaggio ed inizio mm, Pensarci bene? Ma che cavolo significa Marab? Cerchiamo un attimo su Google e poi inizio A few moments later Oh no! Ti suona familiare questo scenario ovvero devi incominciare qualcosa di importante ma difficile e noioso e invece di cimentarti e cominciare rimandi con la solita scusa del ma tanto c'è tempo per poi trovarti una settimana prima in oh un no. profondo stato di disperazione Suona familiare eh? Mm -hmm. Ed è proprio qui che entra in gioco la tecnica del pomodoro questa tecnica è stata ideata nel 1980 da un italo-americano di nome Francesco Cirillo. L'ha utilizzata durante il suo percorso di studi perché aveva il famoso problema del se lo faccio dopo tanto ho tempo. Quindi ha deciso di lavorare in cicli di 25 minuti senza distrazioni per poi concedersi 5 minuti di pausa. Quindi 25 minuti lavoro senza distrazioni, 5 minuti di pausa. 25 minuti di lavoro senza distrazioni, 5 minuti di pausa e così via. Dopo quattro cicli si concedeva una pausa maggiore di 30 minuti per poi ricominciare da capo. Questa è la tecnica di produttività più utilizzata al mondo, viene utilizzata da amministratori delegati, da creatori, da artisti, da chiunque voglia essere produttivo. Motivazione numero 1. Il pomodoro trasforma le tue attività output in attività input. Mi spiego, un conto è dire, ok, devo fare la tesi, quindi oggi ne faccio un pezzettino, mi sento un po' demoralizzato perché a fine giornata sento di aver fatto veramente nulla. Un conto è dire, ho come obiettivo scrivere 25 minuti di tesi, quindi dopo 25 minuti sai che hai raggiunto il tuo obiettivo. Il nostro cervello è programmato in modo tale da farci sentire bene quando completiamo un obiettivo, un'attività. Quindi la Popodoro Technique ci fornisce in qualche modo un senso di progresso di cui noi abbiamo il controllo, ci dà un reward nel nostro cervello e quindi ci motiva ad andare avanti. Motivazione numero due. Degli studi comportamentali hanno dimostrato che quando c'è un'attività che ci spaventa, che ci fa paura e quindi rimandiamo, la vera difficoltà sta nel cominciare, quindi nel combattere quell'inerzia del 5 minuti e poi incomincio, del lo faccio dopo e bla bla bla. Non so voi, ma a me alcuni giorni mi capita di svegliarmi e l'unica voglia che ho è quella di guardare Netflix spiaccicato sul divano mentre mangio schifezze. Ecco, queste giornate capitano. Sono deluso, demotivato, oppure ho appena accusato un fallimento. In queste occasioni mi dico, Silvio, lavora solo per un pomodoro. 25 minuti. Poi se sei demotivato, smetti, ok? Però 25 minuti lavori. No matter what. E indovinate cosa? La maggior parte delle volte mi trovo a fare 2, 3, 4, 5, 6 pomodori, perché la vera difficoltà sta nel cominciare. Questo è il segreto celato dietro lo slogan della Nike, ovvero just do it, fallo e basta. Avevano capito che l'importante è cominciare. Motivazione numero 3. Qui ho preso in prestito Barbara Oakley. In questo spezzone spiega che anche solo pensare a un'attività noiosa, tediosa o impegnativa attiva nel tuo cervello un'area associata al dolore e lo prova. Il cervello, che è scemo che non è, cerca di concentrarsi in altre cose, si distrae, guarda Facebook, Instagram, Twitter ed è così che procrastiniamo, ovvero che rimandiamo le attività importanti. Con la Pomodoro Technique noi facciamo questo. Diciamo al nostro cervello, guarda, non devi lavorare su questo task che ti fa tanto paura, lungo, impegnativo e tedioso. Devi lavorare 25 minuti, concentrati solo su questi 25 minuti. Quindi il cervello viene ingannato e non attiva più l'aria che fornisce dolore. E incominciamo a lavorare. Cara mannaggia, spero che tu abbia capito la potenza di questa tecnica e ti unisca a me e milioni di persone che la utilizzano tutti i giorni in maniera efficace. Ti chiedo un ultimo favore. Per creare questo video ho impiegato diversi giorni di lavoro, quindi se ti piace e ne vuoi vedere altri, ti prego di mettere un mi piace, condividerlo, insomma un piccolo gesto di apprezzamento. Così so se il contenuto è apprezzato e se farne altri nel futuro. Quindi, se il video ti è piaciuto, thumbs up! Ciao mannaggia!